Grazie Presidente, sì per molto meno, semplicemente per portare un piccolo contributo anche e soprattutto a seguito delle, delle riflessioni che faceva il collega De Priamo. Eh, in Commissione Commercio, che io presiedo da poco più di un mese, eh, questa proposta è passata recentemente la settimana scorsa e naturalmente proprio per come prevede la procedura è passata nella sua versione, nella sua versione originaria e non poteva essere diversamente però eh, c'è anche da dire che in quell'occasione è stato oh, presente l'assessore Coglia che ha illustrato molto nel dettaglio e eh, la maggior parte delle modifiche che sono quelle peraltro già approvate nella, nella terribile alla 4 del 2021 e, e il consigliere Coia ha, ha, ha, si anche, poi, hm, ha anche discusso quelli che sarebbero stati poi eh, eventuali eh, emendamenti migliorativi quindi c'è stata ad, per tutti i commissari presenti, sì mi rendo conto che sono esclusivamente i commissari della commissione commercio ma c'è stato modo di capire un po' l'evoluzione di questo atto normativo. Ecco, questo solo un'ulteriore un informazione per, per, per, per dire, insomma, per illustrare come è andato un po' il processo di sviluppo di, di questa proposta. Grazie Presidente.